il 59esimo appuntamento della rubrica Il sessuologo risponde, oggi provo a rispondere a una persona che si interroga in merito al tema dell'eterofobia, cioè alla sua sensazione di avere alcuni tratti di ostilità e di intolleranza nei confronti delle persone eterosessuali, come intende lui la domanda perché poi il termine eterofobia in realtà significa una cosa leggermente diversa, ma la persona che mi scrive in questo caso si riferisce a questo perché si sta eh, ricollegando anche a un video fatto non troppo tempo fa sul, sull'omofobia e quindi è assolutamente quella linea di ragionamento che sta utilizzando. Ma mi chiede quindi se la sua eterofobia sia un concetto più innato o più appreso. Come eh, Un'altra domanda che mi fa, che per lui è separata, però in realtà si collegano, è se si è innato o appreso il fatto di sentirsi più donna nel sesso e più uomo nel suo quotidiano. E entrambe queste domande poi hanno molto senso eh, se spendiamo due parole nel definire che cosa è innato e che cosa è appreso, che è un concetto abbastanza complesso su cui eh, mi è estremamente difficile provare a essere sintetico nello spiegare eh, questa riflessione ed è per questo anche che se eh, vai su dottorvalerio.com nell'articolo collegato a questo video lì ho provato a spiegare questo concetto in maniera leggermente più esaustiva e spero che quello possa, essere, possa aiutare a comprendere un po' meglio questo concetto. Detta brevemente, eh, innato e appreso eh, non sono due concetti che possono essere separati in maniera assoluta. Non esiste esatto nulla che sia totalmente genetico e che nasca nello spazio e nell'astratto, ma tutto ciò che è innato eh, si relaziona con l'ambiente e quindi ha un certo grado di apprendimento. Quando parliamo di istinto parliamo di predisposizione all'apprendimento. C'è sempre un'interazione con l'ambiente che poi ha una salienza diversa a seconda di quale caratteristica si sta parlando. E quindi quello è un qualcosa che va considerato soppesando entrambi gli elementi, quindi la prima risposta generale che è opportuno dare a questa persona quando parla di questa mia caratteristica, la mia eh, eterofobia è innata o appresa, eh, la prima cosa che gli va detta è che questa distinzione in modo troppo netta non si può fare. Esiste sempre un bilanciamento tra entrambe le cose, forse ci sono alcuni elementi più spontanei della sua esperienza e altrimenti invece forse un po' più appresi della sua storia personale. Ma... Entriamo effettivamente un attimo nel capire meglio cosa significa il termine eterofobia, perché qui in questo caso viene utilizzato come eh, concetto di intolleranza verso le persone di orientamento sessuale eterosessuale. Però quella è un'accezione del termine, anche un pochino po politicizzata, eh, che mh, ha un suo senso, ma non è proprio il senso eh, gente, da. da da cani del termine, cioè l'eterofobia in teoria sarebbe l'intolleranza nei confronti del diverso, eh, che può diventare xenofobia, esterofobia, eh, ostilità e intolleranza nei confronti delle persone che riconosciamo in qualche modo diverse da noi, magari perché hanno una cultura diversa o altro. Quindi è un concetto proprio un pochino diverso e già il fatto che eh, non esista quindi il... Eh, L'esatto opposto dell'omofobia come eterofobia eh, ci dà un pochino il senso del quanto la nostra società sia un pochino eh, eterosessista, no? cioè il concetto che eh, non, è non è previsto nel, nel, nel vocabolario che eh, si possa essere più di tanto intolleranti nei confronti delle persone eterosessuali, di quella che viene riconosciuta come essere la, la, il gruppo di maggioranza all'interno della popolazione, quando in realtà assolutamente sì che può essere. E quindi forse per ragionare su questa cosa è utile forse eh, entrare un po' più nel dettaglio del concetto di intolleranza, e quanto l'intolleranza sia più innata o più appresa, che è eh, una domanda forse interessante da farsi nel momento in cui serve capire come funziona l'intolleranza. L'intolleranza è un meccanismo che, se vogliamo dirci, è innata o appresa l'intolleranza, Diciamo che l'intolleranza è un meccanismo abbastanza naturale. Cioè quello che succede a livello estremamente spontaneo, di solito, nel relazionarsi con l'ambiente è il fatto che tutti noi cresciamo in un ambiente più o meno vario e abbiamo tutta una serie di eh, concezioni e costruzioni che facciamo nei confronti dell'ambiente nel pensarlo come la nostra normalità. La nostra normalità è quello che noi viviamo tutti i giorni e il senso di continuità che creiamo tra un giorno con l'altro nell'avere l'idea che quello sia il come stiamo vivendo e il come è fatto il mondo nella nostra piccola bolla più o meno ampia e più o meno colorata di persone che eh, ci portano degli input. Questa cosa qui crea delle aspettative, cioè crea l'idea che la nostra mente inizia a prevedere e avere delle aspettative sul fatto che la realtà funzioni in quel modo. E ogni volta che questa sua aspettativa viene violata, in qualche maniera, si creano effettivamente degli, delle valutazioni che vanno ad attivare degli elementi di emotività. Un'emozione naturale, che non ha nulla di negativo, che è assolutamente sana e fa parte dell'esperienza di tutti gli esseri viventi dotati di cervello, è l'emozione del disgusto. Il disgusto è quell'emozione che si attiva tutte le volte che valutiamo un pensiero incompatibile con la nostra aspettativa. E un lieve disgusto... È un elemento estremamente naturale che non ha nulla di negativo e che abbiamo nei confronti di tutto quello che viola leggermente le nostre aspettative. In quel senso è un qualcosa che aiuta la coerenza interna ed è estremamente sana come emozione naturale. Possiamo dirci che è innata? È innata nel momento in cui ce l'abbiamo tutti, poi su cosa si attiva invece è estremamente appreso, perché poi ognuno ha il suo senso di normalità, ognuno ha il suo senso di continuità e quindi per ognuno funziona in maniera diversa. A seconda però di quanto queste aspettative siano più o meno rigide, allora si viene a creare un disgusto più o meno intenso, e un disgusto molto intenso non porta a un lieve rifiuto per alcuni aspetti della realtà, ma a un rifiuto più intenso, più esplicito. E quando si arriva a quello, si arriva a un aspetto che potremmo definire intollerante. Un'intolleranza che poi può essere più o meno esplicita e scaturire, sfociare in un aspetto di ostilità e violenza, o un'intolleranza più implicita che non arriva poi agli eccessi dell della violenza, ma comunque può essere lo stesso doloroso per chi la subisce come intolleranza, cioè quelle modalità di eh, preferenze nei confronti di un gruppo piuttosto che dell'altro, che poi quando diventa un uh, assumo una persona e assumo un connazionale invece che assumere uno straniero, può diventare assolutamente un'intolleranza nei confronti dello straniero, anche se esplicitamente non lo affermo e può diventare quindi per lo straniero eventualmente una persona eh, che soffre per il fatto di essere discriminata con una serie di poi eh, lotte contro lotte nel, eh, nell'odiarsi a vicenda. In questo senso l'intolleranza però è un meccanismo che di base verte intorno all'elemento del disgusto e il disgusto però non è un'emozione strana, il disgusto è un'emozione assolutamente naturale, l'intensità del disgusto può diventare un problema. E l'intensità del disgusto può dipendere da diversi fattori. Può dipendere da me, che da solo spontaneamente mi convinco che quelle aspettative che ho sul mondo siano una cosa migliore del mondo e eh, da solo creo alcuni meccanismi di intolleranza nel crederci tantissimo nel mio punto di vista sulla realtà, o può essere che ehm, la mia educazione che ricevo e che l'ambiente mi suggerisce, la mia famiglia mi suggerisce, la scuola mi suggerisce, i media mi suggeriscono, quello potrebbe invece essere troppo polarizzato nel dirmi che cosa è giusto e cosa è sbagliato e non invitarmi a una riflessione più personale, a un'apertura un po' più eh, soft, più delicata e più riflessiva e più curiosa nei confronti del mondo e di conseguenza un'educazione eh, troppo rigida e troppo stringente in cui invece che invitarmi a riflettere, a essere una persona pensante mi invitano a eh, comportarmi soltanto in un determinato modo e mi dicono che cosa è giusto in senso assoluto senza invitarmi a una riflessione sulle scale di grigio quella è un'educazione che anche se guidata da alcuni valori positivi poi finisce per diventare un'educazione all'intolleranza e Quindi in quel caso l'intolleranza diventa un meccanismo in cui il mio disgusto verso tutto ciò che ritengo essere eh, sbagliato, eh, non normale, lontano dalla mia normalità, lontano dalle mie aspettative, diventa un qualcosa che eh, rifiuto e su cui non voglio neanche soffermare la mia attenzione e quindi a quel punto finisco per avere un'intolleranza che sia poi implicita o esplicita, ma un'intolleranza eh, che può diventare... Eh, omofobia, eterofobia eh, o tutte le altre fobie del caso, no? In, su concetti più o, meno, eh, più o meno evidenti, più o meno, più o meno chiari per, per anche per me stesso. Quando succede questo, quindi, il meccanismo che sta accadendo è estremamente naturale. Se vogliamo dare un peso diverso poi alla questione di innato e appreso, forse può essere utile che il tema del disgusto quindi va a creare e a strutturarsi intorno a un elemento estremamente naturale dell'intolleranza che riguarda un pochino tutti e va a, eh, ad avere una componente più innata che appresa anche se l'aspetto di apprendimento lì eh, anche lì può giocare un ruolo, un ruolo importante e preponderante anche se poi da quel punto di vista spesso si va anche a toccare alcuni aspetti patologici, depressivi o di eh, ostilità nei confronti del mondo che succedono di alcuni meccanismi diversi su cui meglio non addentrarsi perché sennò no, diventa un video di un'ora e non finiamo più Mentre invece una parentesi emotiva che forse vale la pena considerare che può andare a sommarsi e a moltiplicare l'effetto di quell'intolleranza prodotta dal disgusto è l'elemento della paura la paura e l'emozione che eh, riguarda la percezione e la gestione del pericolo e in quella modalità l'ambiente a volte ci insegna a riconoscere e a gestire dei pericoli e una cosa che succede è che per gestire i pericoli a volte ci sono delle soluzioni molto nette molto sbrigative, molto sintetiche che vengono proposte che vanno ad accentuare la nostra idea di cosa sia giusto fare cosa non sia giusto fare e quindi di conseguenza vanno ad aumentare l'elemento dell'intolleranza. Frequentare un gruppo spaventato, un gruppo che si sente in pericolo, un gruppo che si sente eh, sotto minaccia di qualcuno o qualcosa, è, eh, consiste nel anche esporsi a un apprendimento di un certo grado di intolleranza nei confronti di quella fonte di pericolo. E questo significa che per una persona... Eh, facendo sempre il raffronto tra eh, omofobia e eterofobia eh, in entrambi i casi ci potrebbe essere quindi una persona che eh, vive la propria eterosessualità sotto attacco perché fa parte di una comunità di persone che sentono estremamente minacciata la propria, eh, la propria eterosessualità che poi spesso si collega in maniera assolutamente disfunzionale a un concetto di identità e di... Ehm, e di identità di genere, quindi quanto sono virile o femminile, e quelle persone quindi vivendosi, eh, sentendosi minacciate, ingiustamente perché poi ognuno ha la sua identità e nessuno la può minacciare visto che è un concetto personale e non sociale, eh, vivendo quella cosa in maniera, in maniera spaventata finiscono per diventare intolleranti o omofobi. Però, Consideriamo che anche i gruppi minoritari che soffrono di quello che viene definito il minority di, di stress, no? il, cioè la, la sofferenza per vivere ed essere un gruppo minoritario che quindi non viene riconosciuto in alcuni elementi e che ha un'identità che a volte ha difficoltà a riconoscere perché non c'è riconoscimento sociale che eh, permette di sentirsi se stessi e di riuscire ad avere un accompagnamento sociale alla comprensione di alcuni, alcuni ragionamenti personali che quindi si deve, ci si deve smazzare da soli, si deve lavorare da soli e si finisce chiaramente per lavorarci con gli strumenti che si hanno, che sono, come tutti quelli che abbiamo noi, sempre limitati, sempre parziali e quindi per finire per fare dei ragionamenti un po' confusionari senza avere, se non si ha un supporto sociale. E così facendo però si rischia comprensibilmente di sentirsi in una situazione di minaccia perché è quelli che sono alcuni nostri busti a volte vengono danneggiati e osteggiati e attaccati ingiustamente da gruppi eh, di persone eh, altrettanto danneggiate eh, da altre persone, quindi sono le vittime delle vittime che sono carnefici verso altre vittime e quindi è un circolo vizioso e, e, e doloroso di persone che se la prendono sempre con chi sta peggio. Che quindi è davvero eh, purtroppo uno degli elementi che fa parte della storia dell'umanità, del fatto di a volte tramandarsi degli elementi dolorosi dell'esperienza personale. Però così facendo, quello che succede è che anche frequentare un gruppo minoritario, che comprensibilmente ha un certo grado di paura nel sentirsi attaccato da altre parti e altri gruppi sociali, eh, comporta quindi il rischio di diventare intolleranti nei confronti di chi attacca il proprio gruppo minoritario e quindi quello che succede è che si può creare l'elemento dell'eterofobia cioè il fatto del essere intolleranti nei confronti di di eterosessuali generalizzando poi questo concetto a tutte le persone di orientamento sessuale e eterosessuale che eh, di conseguenza diventano eh, la fonte di minaccia rispetto a quella che è la mia idea di normalità e vanno a danneggiare la mia bolla e che penso essere la bolla di ciò che è normale eh, che esista al mondo in realtà la normalità il, le persone sono tutte diverse la normalità è un qualcosa di estremamente variegato e variopinto e la nostra ricordarci che la nostra percezione di noi stessi del mondo è sempre parziale ci può aiutare ad avere delle aspettative per quanto possibile flessibili che possono essere inclusive nei confronti di noi stessi e del mondo e questa è una cosa che non è assolutamente innata e spontanea cioè questa cosa qua è estremamente culturale però è una cultura che sta a noi cercare di promuovere nell'ottica del cercare di promuovere un Concetto di inclusività che anche lì non sia la minaccia e eh, l'attacco a chiunque eh, sbagli in qualche modo a essere il più inclusivo possibile perché allora ha ah, danneggiato, non mi ha riconosciuto e non ha elencato ogni volta che ha parlato eh, tutte le varie sottocategorie e infinite varietà dell'essere umano. Questa cosa quindi si può fare, quella è davvero fare una caccia alle streghe che finisce per creare più problemi che vantaggi. Mentre invece la cosa che ha senso fare è cercare di promuovere una cultura dell'inclusività della, della, della relazione umana e della una cultura del benessere emotivo identitario eh, che cerchi di promuovere dei rapporti sani soddisfacenti tra gli esseri viventi in cui ognuno poi si coltivi la sua identità con un accesso a se stesso il più sensato e ragionevole possibile cercando di eh, però rispettarci creare delle regole che siano appunto sane e razionali nel convivere civile che è una cosa che a eh, poco a poco forse si sta costruendo, ma i processi eh, culturali a volte sono molto più lenti dei processi individuali e quindi una cosa che magari una persona può capire in una settimana, magari una società ci mette 200 anni a raggiungere. Ci mettiamo il tempo che ci mettiamo, a poco a poco vediamo di aggiornarci. Però intanto quindi, quindi l'eterofobia è innato nato a presa, tendenzialmente l'intolleranza ha alcuni elementi innati e poi ha tanti, tanti elementi assolutamente appresi, socialmente appresi nell'interazione con l'ambiente e con alcuni ambienti in cui poi magari frequentando persone eh, di orientamento sessuale non eterosessuale eh, ma, e sentendo magari storie di persone che hanno subito violenze, perché purtroppo cavoli capita, che, eh, alcune persone subiscano violenze anche per motivi omofobi. Allora io possa finire per sentire la paura di quella persona e riconoscere quella minaccia e finire per provare disgusto nei confronti di tutto ciò che va a danneggiare me o le persone a cui voglio bene che hanno sofferto per colpa di persone con orientamento sessuale eh, eterosessuale, e eh, di conseguenza eh, finisco per eh, avere un certo grado di eterofobia. Ci sta a senso la costruzione può accadere il problema di questa cosa è che in realtà eh, considerando che le persone che sono omofobe eh, è tutto da ragionare se siano del tutto di orientamento sessuale eterosessuale definito oppure se abbiano un uh, orientamento sessuale un po più variegato ma eh, lasciando questa, eh, lieve, questo lieve dubbio varrebbe la pena di considerare che il fatto che ci siano in giro non tanto delle persone omofobe violente e discriminatorie eh, o delle persone eterofobe più o meno violente, ma il fatto che ci siano in giro dei criminali che a volte pensano di avere delle buone ragioni per essere ostili o danneggiare o imporre con violenza qualcosa agli altri, eh, quello eh, fa parte purtroppo del, dello stare al mondo e del, eh, del fatto che il mondo è un, mosto, è un posto molto complicato dove serve che costruiamo un senso di... Di Stato e di eh, protezione effettivamente grazie alle leggi, grazie alla polizia e grazie alla cultura, del fatto che ci si possa proteggere dal fatto che alcune persone sono dei criminali. E questa cosa qua eh, non è una cosa che riguarda le persone di un orientamento sessuale o di un altro, ma riguarda il fatto che poi eh, delle persone che violano la legge esistono dovunque, no? esistono tra chi è di orientamento sessuale eh, asessuale, eterosessuale, omosessuale, bisessuale, eh, pansessuale, tutti gli orientamenti sessuali possono eh, corrispondere a persone che poi commettono reati più o meno violenti, eh, serial killer, eh, criminali economici, criminali civili, eh, persone soltanto eh, estremamente scorrette nel vivere quotidiano, c'è di tutto, no? E quindi questa cosa qua del eh, avere un'intolleranza verso una persona solo perché ha un orientamento sessuale eh, significa in qualche modo avere tutte delle aspettative su che tipo di persona ho davanti soltanto perché ho, ho appreso qualcosa del suo orientamento sessuale che vince soltanto un pezzettino della persona e non mi dice molto meno, molto poco e quindi quella forse è una cosa che mi aiuta ad avere delle aspettative invece più realistiche se inizio a coltivare questa, questa consapevolezza e venendo poi rapidamente alla seconda parte della domanda, l'idea del vedermi come eh, femminile nella sessualità e maschile eh, nel, nel quotidiano, anche questo forse si lega a tutto un discorso sulle aspettative, cioè è tutto assolutamente eh, giusto e corretto il fatto che una persona abbia i suoi gusti nel modo in cui si vede, nel modo in cui si riconosce, nella propria identità di genere, con eh, magari un aspetto di fluidità nel vedermi più maschile o più femminile a seconda di alcuni periodi della mia vita, quando questo però non riguarda alcuni periodi della mia vita ma alcuni comportamenti, questo forse a volte corrisponde anche a un aspetto un po' frammentato del modo con cui guardo me stesso e in cui a seconda di un contesto vedo un'identità sessuale di genere diversa, e questa cosa forse eh, si può portare avanti, non c'è nessun problema nel farlo ma forse corrisponde anche lì a delle aspettative su cos'è il maschile e cos'è il femminile che forse potrebbe essere utile magari vedere in senso un po' più ampio cioè pensare che il mio modo di vivere il piacere nella sessualità abbia una componente femminile eh, potrebbe essere ma forse eh, quando sto facendo questa affermazione sto affermando che quel modo di vivere il piacere non sia una modalità che ha, eh, può vivere anche una persona con identità maschile che è tutto da dimostrare. Come quando mi vedo con un'identità eh, sociale nel quotidiano maschile, allora forse sto asserendo che eh, mi aspetto che una persona maschile si comporti in un certo modo nel quotidiano, nella socialità eh, e questo quindi significa di conseguenza: nel momento in cui faccio questa dicotomia maschio-femmina, significa pensare che una donna invece non abbia quel modo di stare al mondo e di vivere il quotidiano. E ci mancherebbe, lo posso fare, finché non lo vado a imporre a nessun altro, ognuno è libero di eh, avere la propria idea di cosa significa maschile e femminile, però quindi eh, anche lì stiamo parlando di alcune aspettative nei confronti di cosa è maschile e cosa è femminile, che in parte forse è innato e spontaneo nel modo con cui la persona che mi scrive ha fatto esperienza di sé e del, della mascolinità e della femminilità, altrettanto però mi sembra che forse ci siano alcuni elementi probabilmente molto appresi dell'idea che nonostante la persona stesse facendo esperienze diverse, poi ha finito per categorizzarle con delle etichette di maschile e femminile che invece... Eh, non, non riguardano eventualmente un rapporto con se stesso, ma un rapporto del cosa mi aspetto che altre persone che ho riconosciuto maschili e femminili facciano. Quindi le altre persone le riconosco in maniera molto netta, come se fossero sempre la stessa cosa. A me invece attribuisco delle categorie diverse nel momento in cui mi riconosco delle, delle, delle, degli aspetti, degli elementi che nelle altre persone vedo separate ma forse nelle altre persone le vedo separate, ma se in me le vedo invece unite, forse è possibile che anche nelle altre persone abbiano alcuni elementi di unione che però magari non le esplicitano con me o che eh, sono parziali e che non ne sono state comunicate o che forse non fanno parte proprio di quelle specifiche persone con cui ho interagito. E quindi anche lì, ho delle aspettative che spontaneamente diventano un pochino rigide e sta a me culturalmente cercare di lavorare nella direzione di ammorbidire e allargare la mia prospettiva su me stesso e sugli altri e sul mondo. E spero che dicendo questo io sia stato sufficientemente chiaro, ho provato a essere sintetico, ma l'argomento volendo era lunghissimo, estensi, esteso, davvero all'inverosimile. Eh, ho provato a essere... Eh, meno sintetico, ma altrettanto eh, chiaro, spero, o forse un pochino più chiaro, mi auguro sull'articolo scritto su, che ho scritto e eh, che ho trovato su dottorbarriero.com eh, sono argomenti questi estremamente complessi che trattano di eh, cos'è il nato, cos'è la società, cos'è l'appreso, cos'è il disgusto, cos'è la paura, eh, cos'è l'orientamento sessuale, cos'è l'identità di genere, eh, alcuni aspetti sociali, alcuni aspetti di come funzionano alcuni gruppi maggioritari e minoritari, la politica argomenti davvero vasti che toccano tantissime sfumature su cui poi alla fine quando si ragiona su questi argomenti una qualche posizione è importante prenderla e può essere inevitabile finire per urtare le, le sensibilità e le delicatezze di, degli uni e degli altri e in questo senso appunto l'obiettivo non è farsi la guerra l'obiettivo è cercare di comprendersi capirsi e di fare un ragionamento costruttivo per quanto possibile considerando che una cultura e un'educazione all'inclusività e alla comprensione reciproca su elementi, per quanto possibile, ragionevoli e razionali e su delle regole che siano razionali e scientifiche, forse ci aiuta a vivere tutti meglio e a cercare di eh, creare una cultura dove l'intolleranza, per quanto naturale e componente ineliminabile dell'esistenza, eh, forse possa essere sufficientemente lieve da non essere più il dramma che invece in alcune occasioni diventa davvero fonte di profonda dolore e sofferenza e quando diventa esplicita violenza diventa anche fonte di crimini assolutamente eh, aberranti. Eh, quindi cerchiamo di lavorare effettivamente per cercare di comprendere certi argomenti, però facendo sì che ragionarci su sia occasione per promuovere qualcosa di positivo e non per promuovere intolleranza e darsi ulteriormente addosso nel creare condizioni assolutamente controproducenti e peggiorative del nostro convivere civile. No? E eh, questo è tutto, Io spero di essere stato sufficientemente chiaro, mi scuso se eventualmente su alcuni, su alcuni passaggi sono stato troppo rapido o se avessi eventualmente commesso eh, qualche imprecisione nell'esprimermi. Eh, vi invito comunque a commentare questo video nel caso ci fosse qualcosa che non è chiaro, o che fosse invece diventato più chiaro grazie a questa riflessione. Io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.